that uh, uh, uh, this, uh, this way, thanks to COVID-19, uh, um, has fostered a sense of community, of a community, not only uh, local community, uh, but national community in our case, but also an European one. So uh, I thank you so much, uh, European School Net, and in the person of uh, Ruth and, uh, and Mattia. I don't know if you, Ruth, uh, you want to say something? Uh, if not, I can, uh, say, I can uh, move <laughs> in Italian language yeah. as you like. Yeah. I, just to say that it's a pleasure to be here, any kind of technical support, I'm here for you. Uh, yes, and uh, I think more and more we should be like a big you. community yeah. working on Go ahead, go ahead. I cannot hear you. Okay. Posso iniziare. Sì, non so se mi sentite perché non sentivo tutto silenzio. Sì. Ok, allora, buon pomeriggio ancora. Senti, okay. eh, perché non sentivo niente, non sapevo se Ruth voleva parlare oppure no. Eh, quindi eh, chiaramente ringraziamenti a Ruth e all'European School Net. E come ho detto, io trovo che anche questa eh, la loro disponibilità estrema e non dovuta alla, mh, per questi nostri incontri, eh, anche so, so, non solo di Mattia, insomma, anche di Ruth, che è, responsabile di una serie di progetti, tra cui appunto AmgenTeach, ehm, eh, in qualche modo eh, ci fa sentire veramente parte di una comunità eh, molto più ampia e, e quindi che, che, che preme per un'educazione di senso, diciamo, non solo europea. Eh, quindi mh, io trovo che, eh, come vi ho detto l'altra volta, eh, nel, nel Moodle dei Chain eh, sono disponibili sia le tutte le presentazioni i video che sono stati mostrati qui, eh, questi webinar sono registrati, quindi alla fine eh, mi, sarà dato, mi saranno dati i link ai vari, ai vari incontri, quindi avete un ehm, doppio recording, cioè una doppia Possibilità, insomma, in modo tale che sentite anche le, le, le cose sulle quali ci siamo un po' confrontati. Eh, trovo che in entrambi i precedenti incontri ci sono state una serie di spunti che possono essere veramente curvati, e, e quindi non rubo più tempo e passo la parola alle due responsabili storiche del centro della Lombardia a Rosanna e Franca e a Daniele che è un loro eccellente allievo, lo di direi. Quindi zitisco e passo a voi la parola. Allora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Sono Franca Pagani che come ha detto Anna, assieme a, Ros a Rosanna Latorraca, siamo i responsabili. Eh, nonché diciamo formatori tra virgolette del centro Y della lombardia è chiaro che anche abbiamo la collaborazione anche di un gruppo di trainer eh, per fare tutte le progettazioni la nostra sede l'acquario c storico l'acquario civico di milano eh, che cosa faremo oggi questa è la scaletta eh, di questo intervento cioè prima faremo una breve pre presentazione dell'intero corso di formazione che abbiamo tenuto quest'anno in presenza a Milano e che per fortuna abbiamo concluso eh, quasi concluso prima del lockdown. Mancava solo eh, l'incontro finale di valutazione e di presentazione delle sperimentazioni che i docenti dovevano fare in classe e purtroppo anche due seminari di, approfondimenti, di approfondimento. Uno eh, tenuto dal professor, sarebbe stato tenuto dal professor Dario Bressanini sulla scienza delle verdure e uno sull'economia circolare tenuto da un giornalista ambientale e geografo che è Emanuele Bonpà, ci riserviamo l'anno prossimo di recuperarli eh, poi quindi presenteremo due attività ipse che abbiamo mh, svolto in questo corso respirazione e fermentazione dove abbiamo eh, cercato di inserire anche degli appunti e dei suggerimenti per poterli svolgere a distanza, o completamente o parzialmente. Dopo vedremo la differenza. Allora, fare biochimica con l'IPSE o fare biochimica investigando, era un corso che però era stato preceduto da uno sugli alimenti, che era basato sui cinque colori da introdurre nella dieta in collaborazione ed era stato svolto in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. Questo ve lo dico perché su questa slide compaiono queste foto di ortaggi e frutta che sono stati in entrambi i corsi i materiali utilizzati nelle varie attività IPSE, nell'ottica sempre di utilizzare per le attività uh, sperimentali dei materiali facilmente reperibili. In particolare quest'anno abbiamo uh, usato come materiale sperimentale soprattutto le banane. Il corso eh, propone sempre, era un corso di primo livello per l'IPSE, quindi c'è tutto il discorso eh, metodologico dell'IPSE, però eh, sono state affrontate delle tematiche fondamentali nei corsi di biologia, quindi ad esempio i principali composti presenti negli esseri viventi, cioè le biomolecole, gli enzimi, le trasformazioni chimiche nei viventi, la classificazione dell'evoluzione. A secondo del target degli studenti, che, che possono essere della secondaria di primo e secondo grado, queste tematiche sono state affrontate a diversi livelli. Alcuni addirittura ci siamo accorti che possono essere adattati anche alla primaria. Quali sono gli stati gli obiettivi di questo corso? Li abbiamo messi sempre come al solito divisi in, abili in conoscenza, abilità e competenze, gli obiettivi di conoscenza sono quelli che caratterizzano la biochimica con l'aggiunta eh, di conoscenze sulle biodiversità e selezioni le abilità sono quelle eh, che eh, dovrebbero eh, connesse all'attività sperimentale cioè all'attività di laboratorio che non necessariamente comunque deve essere svolta in una, in un'aula di vita laboratorio può essere fatta anche in una classe in un'aula normale per quanto riguarda invece le competenze Scusami quelle... uh, Franca, sì. Franca, scusami un attimo uh, Allora abbiamo tutti lo stesso problema uh, Nel senso che non vediamo sì. la parte destra delle tue slide Quindi se tu le metti non a presentazione Così almeno riusciamo a vedere perché abbiamo una parte destra Torno indietro, Devo tornare indietro? Non c'è bisogno perché insomma non c'è bisogno Basta che non metti a presentazione Così ecco No, eh, no se vedete metti... il mio schermo. Non penso sia il tuo schermo, eh, penso no. che, ecco, forse sì così, va bene. Se lo puoi ingrandire un pochetto, eh, ma comunque va meglio, così lo leggiamo. Ok? Vedo più grande. Eh, più grande così. lo puoi mettere, sicuramente, sotto. Anche muovendo quella cioè, quella piccola sì. levetta. Ok, se lo sì, metti un po' levetta, più grande... Lo vedo, eh, cioè va bene io penso che è così vede. è certamente meglio di prima sì perché era truncato penso di no perché insomma il senso delle cose eh, va bene così andiamo avanti grazie è piccolissimo lo schermo si vede piccolissimo sì, la... lo schermo lo vedo eh. piccolo nello schermo Sono fatica lente, sì. e poi puoi ingrandire ancora In vedi se riesce sì. ad ingrandirlo ancora eh, no, devi andare... Eh, quella levetta che sta, che sta giù, quella, quel pallino, più o meno, sì, però un po le, più e eh, devi allargare la, la, la, la finestra. Se allarghi a destra la finestra, si riesce a vedere di più. E adesso eh, eh, è il problema postano. dei Mac, forse a volte. Così? Adesso si vede, lo schermo, si vede tutto lo schermo, Franca, ma okay. Eh, okay. bisognerebbe ingrandirlo. Ma basta, allora, basta che lo ingrandisci? Lo ingrandisco, così. Ok, ingrandiscilo un po'. Perché sennò scompare. Sì. Ok, un altro poco. Ok, va bene, d'accordo, grazie. Opa, ok, Sì, a posto. Aspetta che forse... Eh, così si vede ancora... Ok, stavo parlando degli obiettivi divisi in conoscenze, eccetera. Siamo arrivati alle competenze eh, che sono quelle della metodologia IPSE, che si possono acquisire appunto con l'IPSE, poi eh, qui abbiamo voluto aggiungere anche le cosiddette soft skill o mh, competenze di cittadinanza, cioè lavorare in gruppo rispettando le opinioni degli altri, saper argomentare e saper affrontare problemi nuovi superando le difficoltà. Questo perché ormai sono le competenze richieste dal mondo del lavoro. E' chiaro che anche se lo facciamo in una scuola primaria, secondaria, eccetera, non è che poi improvvisamente alla fine de dell'università le acquisiscono, ma devono partire eh, dagli anni precedenti della scuola. Questa eh, è la mappa completa di tutto il corso. Uh, diviso nei, nelle tre uh, categorie fondamentali delle, degli argomenti che abbiamo preso in esame in particolare vedete uh, quelle scritte in rosso sono tutte le attività ipse fatte quest'anno uh, ad esempio uh, alcune come l'imbrunimento, la maturazione sono delle attività che possono essere anche adattate alla scuola primaria uh, abbiamo provato Mentre quelle che tratteremo oggi sono queste due con l'asterisco. La, due, due parole per il perché abbiamo scelto la banana come materiale sperimentale. Prima di tutto mi sembra eh, abbastanza chiaro che è facilmente reperibile. Nelle diverse fasi di maturazione, questo è importante per alcune attività, Uh, durante tutto l'anno, quindi non ci sono problemi per uh, fare le attività durante l'anno scolastico in qualsiasi momento, però anche perché si prestano a uh, dei uh, percorsi interdisciplinari che possono essere utilizzati, ci siamo accorti leggendo adesso le, le linee guida che sono uscite per l'insegnamento dell'educazione civica. Ad esempio nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità ambientale abbiamo visto che questi approfondimenti interdisciplinari sono ad hoc proprio per questo, questa, questo ambito dell'educazione civica, in particolare selezione artificiale e eh, biodiversità, eh, l'agricoltura intensiva eh, e biologica, eh, l'economia globale, cioè paesi produttori sost e, e sostenibilità ambientali e poi anche fino a prendere in considerazione l'economia circolare eh, di cui adesso si parla tanto e dove abbiamo eh, potuto inserire anche un'attività sperimentale che eh, appunto nell'ambito dell'economia circolare è quello di utilizzare le bucce di banana per eh, fare delle bioplastiche. Prima attività eh, IPSE, quella sulla respirazione. Allora, eh, prima di tutto premetto che per queste due attività c'è stata, voglio nominarla, una intensa collaborazione nel, sia nella progettazione che eh, nell'attività informazione della nostra tutor Grazia Ceruti che insegna alle superiori. Eh, chiusa questa parentesi, eh, un'altra premessa è che le slide che presentano eh, questa banda arancione sono slide, cioè sono parti di queste attività che possono essere anche effettuate con la didattica a distanza, sia nei corsi di formazione per i docenti, sia anche per delle attività invece direttamente in classe. Per cui come siete già abituati prendiamo in esame le varie fasi dell'IPSE mettendo in evidenza i vari passaggi. Quindi si parte da, una, da un engage con una messa in situazione. Questa messa in situazione è presa mh, come un esempio di un'attività eh, che può capitare nella vita quotidiana sia dei docenti che degli alunni ed è questa. Alcuni tipi di frutta e verdura vengono venduti ricoperti di una pellicola trasparente per limitare il contatto con l'ossigeno e rallentare la respirazione. I broccoli per esempio hanno una respirazione elevata e spesso si trovano ricoperti di plastica anche quando vengono venduti sfusi in pratica frutta e verdura sono ancora vivi e respirano quando le troviamo al supermercato, le mettiamo nel carrello delle spese e la conserviamo in casa nostra qui anche la conservazione in casa nostra si può far notare uh, sia i docenti che uh, cioè è, è il doppia la cosa perché tutto quello che si fa in corso di formazione poi il docente lo farà in classe, ad esempio uh, facendo notare come nel cassetto del frigorifero quello dove si conserva la frutta è verdura nella parte inferiore, se è ricoperta da un piano di, di vetro eh, può dare origine a queste gocce di acqua che si formano e quindi anche qua può essere, è una, un, un fatto che succede tutti i giorni che può determinare il coinvolgimento eh, degli, del, degli alunni. Quindi da qui emerge una domanda investigabile, come è possibile dimostrare che la frutta respira? Abbiamo fornito questi materiali, eh, delle provette, dell'acqua, una banana, eh, in questo caso abbiamo usato sempre banane mature, eh, pipette, contagocce e poi un colorante, Janus Green, che è un colorante che cambia in colore della, in funzione della quantità di ossigeno presente. Eh, è azzurro quando c'è l'ossigeno e vira rosa quando l'ossigeno eh, diminuisce e assente poi un indicatore universale e dell'olio di semi non quello di oliva perché essendo acido potrebbe interferire con i risultati sperimentali eh, questo eh, nel caso degli studenti la, quella domanda potrebbe ehm, cioè in generale anche eh, dei dubbi, nel senso che eh, per gli studenti la, la frutta staccata da una pianta non è più un essere vivente e eh, morta, mentre con questa attività si ha il recupero di, queste, di questa conoscenza. Quindi inizia eh, la fase di esplore, eh, quindi ai docenti, che può essere fatta... Eh, anche in un corso di formazione a distanza, eh, può essere eh, data la scheda di lavoro con la domanda investigabile, eh, i docenti a distanza possono formulare una loro ipotesi e eh, una loro attività di progettazione e poi eh, riportarla eh, successivamente e a se ritornando eh, in collegamento. Quindi tutte le schede di lavoro che vengono consegnate sono esattamente quelle che poi verranno utilizzate anche dagli, dagli, dagli, dagli alunni. Quindi qui vedete la prima, prima cosa è la formulazione di un'ipotesi. La frutta che potrebbe essere, che è emersa dai gruppi anche di, di, degli docenti, che la frutta respira se consuma ossigeno e produce anidride carbonica. Qui vedete i gruppi uh, questi in presenza perché per fortuna l'abbiamo fatto in presenza i gruppi dei docenti che stavano uh, facendo questa fase di esplore allora uh, dopo che hanno uh, progettato abbiamo raccolto le procedure uh, e qui ne, ne, ne riportiamo alcune uh, è chiaro che non sono procedure che uh, sono comparse così a sorpresa eh, io e Rosanna e la nostra tutor le abbiamo eh, previste prima, quindi le abbiamo tutte assaggiate anche perché dovevamo vedere quali materiali dare poi ai docenti per poter fare queste attività. Eh, e quindi è un lavoro eh, anche per poi vedere quando fanno lavoro, la parte sperimentale se vanno fuori, eh, cioè se perdono un po' il, il tiro dell'attività. Dell eh, e, quindi, e questo è quello che dovrebbero fare anche i docenti quando lo presentano in classe, cioè prima eh, provare eh, effettivamente tutto perché possono nascere osservazioni, cose del, eh, che eh, al momento dell'attività sperimentale degli studenti poi non si sa come gestirle. Quindi una delle procedure è questa, quella per verificare se si consuma ossigeno. Allora sono due provette, in una uh, si mette l'acqua, uh, in tutte e due si mette una certa quantità di acqua, due gocce del colorante Janus Green, in una si inserisce un pezzetto di banana, l'altra invece rimane senza che rimane quella di controllo. Si copre uh, il contenuto con delle gocce di olio in modo da evitare la, lo scambio di gas con l'atmosfera. Uh, quindi uh, si attende e si osserva. la seconda procedura eh, che è emersa era invece per verificare la produzione di anidride carbonica e quindi hanno questa procedura, questa progettazione prevedeva di mettere una banana in un contenitore insieme a una piastra petri dove ci sia acqua e indicatore universale chiudere il coperchio e aspettare e osservare il colore dell'indicatore universale che avrebbe dovuto eh, identificare la produzione di CO2 quindi eh, si è passati alla fase sperimentale e questi sono i risultati e le osservazioni effettuati dai gruppi eh, qui avete eh, la provetta dove si vede che il janus green è diventato rosa quindi questa c'è la polpa eh, della banana matura questo è l'olio che serve da isolante con l'atmosfera Uh, janus green è diventato rosa quindi perché evidenzia che non c'è più ossigeno Nell'altra procedura uh, ci si è accorti che i tempi dell'attività di formazione erano troppo brevi per poter avere dei risultati significativi di conseguenza uh, questo gruppo uh, ha rifatto l'attività in modo autonomo uh, a propria casa e poi ci ha mandato i risultati, infatti ecco qui vedete la banana la piastra con l'indicatore universale che anche se qui non si vede bene è verde scuro che indica un pH neutro eh, che dopo un giorno, eh, prima è diventata giallo l'indicatore poi è addirittura rosso, quindi indica che qua c'è una saturazione di anidride carbonica e quindi se eh, l'indicatore universale è, è virato Poi eh, altri, un gruppo aveva fatto anche un'altra progettazione che però, visto che i nostri incontri non durano più di tre ore, non è, sicuramente non, non era possibile effettuarla anche questa l'hanno sperimentata a distanza. Cioè L'ipotesi era eh, cioè quello di verificare sia il consumo di ossigeno che la produzione di ionidide carbonica quindi consisteva eh, nel prendere due barattoli, in uno mettere una banana intera e chiudere col coperchio, l'altro di rimanere aperto senza banana, attendere a due giorni, uno o due giorni avevano stabilito, e poi aprire il barattolo chiuso e mettere in entrambi una candela accesa e osservare. Per cui ci hanno eh, inviato... Eh, questi due filmati dove qui vedete che la candela viene messa nel barattolo che è sempre rimasto aperto, la candela rimane accesa, indica che l'ossigeno è sempre presente e permette la combustione mentre Scusate, ma non riesco a adesso riesce a partire uh, quello che era chiuso con la banana vedete che la candela a un certo punto si spegne quindi indica che non c'è più ossigeno e che la CO2 si era depositata nel fondo quindi questo è possibile in una, in una classe possibile perché basta lasciare il laboratorio e poi vederlo il giorno dopo Quindi la fase conclusiva dell'IPS è che. Non va più avanti, aspettate. Eh. La risposta alla domanda investigabile, quindi qual è? La frutta respira perché consuma ossigeno e produce anidride carbonica. Al momento, anche nel corso di formazione, così come può succedere in classe, eh, possono nascere delle altre domande. In questa attività, ad esempio, eh... Una domanda era, poteva essere questa, non è stata presa in considerazione una terza sostanza che avremmo potuto monitorare come ulteriore verifica della respirazione cellulare, quale? Quindi questa diventa un'altra domanda investigabile eh, dove si può progettare. Questa ulteriore domanda poi l'abbiamo eh, data eh, per fare una sperimentazione in autonomia ai docenti. Ecco che cosa ci hanno mandato i docenti, uh, quindi l'ipotesi è che la sostanza che non è stata presa in esame è l'acqua sotto forma di vapore, uh, quindi uh, la progettazione era un barattolo dove è stata inserita una banana chiusa con un coperchio, dopo un giorno si è notata già la condensazione, qui c'è uh, uh, dell'acqua, del vapore acqueo e qui si vedono le goccioline di acqua. Quindi eh, con questo hanno dimostrato tutti eh, i reagenti e i prodotti della respirazione e quindi nel caso in una classe si recuperano tutti i concetti. La seconda attività invece IPSE è la fermentazione. Anche qui siamo partiti eh, da una messa in situazione di una tipologia un po' diversa rispetto a quella precedente abbiamo preso un articolo, un articolo tratto da un sito web sull'alimentazione naturale eh, dove eh, si parla di alimentazione naturale, la riscoperta dei cibi fermentati dove si parla che l'uomo ha cercato di addomesticare la natura e ha sfruttato sia gli aspetti utili che dannosi ad esempio ehm, i cibi se non sono conservati vanno a male ad opera di batteri, muffi eccetera L'uomo ha selezionato questi, questi organismi che non sapeva neanche cosa fossero, però li ha utilizzati ai fini propri e ha sfruttato per fare il vino, lo yogurt, le bevande fermentate. In questo periodo c'è un po' una riscoperta di questi cibi fermentati, eh, soprattutto queste bevande, perché son, ampliano un po' il contenuto di vitamine e, e poi eh, sono importanti ad esempio per la flora batterica. A secondo poi nei vari paesi del mondo, a secondo delle culture alimentari, sono, eh, ci sono fermentati diversi. Quindi noi eh, abbiamo preso i fermentati della banana, proprio perché in alcuni paesi, Tanzania eccetera, eh, sono delle bevande che fanno parte della loro cultura. Quindi la domanda investigabile qual è? Uh, cos'è necessario per produrre un fermentato di banane e come si manifesta la fermentazione uh, sono sicura che tutti voi avete fatto attività sperimentali sulla fermentazione uh, però uh, in questo caso si utilizza la banana uh, come, uh, come materiale per, uh, vedere, per studiare la fermentazione i materiali che abbiamo dato sono il lievito di birra, una banana matura, dell'acqua palloncini, provette e un indicatore universale l'ipotesi formulata è che in tempi brevi con l'aggiunta di lievito si produce CO2 e alcol etilico quindi progettazione della fase eh, sperimentale anche qui solita scheda di lavoro eh, qui vi ho fatto vedere un, un poster elaborato dopo la condivisione della prima fase di esplora con tutta la la progettazione era per farvi vedere che anche nella fase di progettazione bisogna già eh, predisporre una tabella per la raccolta dei dati eh, cosa che è fondamentale anche questo nell'ambito nell di un'attività sperimentale la procedura emersa da un gruppo di lavoro è stata questa di prendere quattro provette in una mettere acqua e polpa eh, di banana in pratica eh, nell'altra, ancora, polpa di banana e soluzione di lievito, nella terza polpa di banana, lievito e, e indicatore universale e nell'ultima solo polpa di banana e gocce di indicatore. Poi applicare alle provette dei palloncini e aspettare. Questi sono i risultati tabulati, come vedete tutte le provette avevano sia la polpa di banana che l'acqua, si differenzia la provetta numero 2 dove c'è l'aggiunta di lievito, la provetta numero 3 dove oltre al lievito c'è anche l'indicatore. I risultati è che il palloncino della provetta numero 2, quella solo con i lieviti, si è gonfiata, eh, nella provetta 3, è avvenuto anche, anche qui, eh, il palloncino si è gonfiato e ha anche cambiato l'indicatore, cioè l'indicatore universale è diventato giallo. Questo indica quindi la produzione di anidride carbonica e la produzione di CO2. Queste sono eh, solamente le due provette, eh, banana, quella viola e la banana con il lievito, eh, quella arancione, col palloncino arancione e quella con uh, banana e acqua. Uh, in tempi brevi uh, si è gonfiata solo quella con i lieviti. Quindi, risposta alla domanda investigabile. La polpa delle banane ricca di zuccheri con i lieviti fermenta in tempi brevi e si vede dalla produzione di gas, palloncino gonfio. Il fatto che questo gas possa essere uh, CO2 si può vedere anche facendo poi eh, uscire questo gas su una piastra con dell'acqua di bario eccetera si vede che CO2 però non l'avevamo chiesta e il fatto che l'indicatore diventa giallo invece indica che questo gas è proprio anidride carbonica quindi nella provetta si vedeva tutte e due poi se si annusa si può eh, rilevare l'odore di gas anche qui possono nascere ulteriori domande com'è possibile produrre un fermentato di banana senza lieviti Abbiamo dato questo compito, perché chiaramente ci vogliono dei tempi più lunghi, eh, di farlo in autonomia. E eh, questi sono eh, i lavori, cioè l'ipotesi era che all'aria la polpa di banana per qualche tempo e poi procedere come prima. Eh, questo insegnante ci ha mandato questa, queste foto, dei risultati. Questa è la partenza, abbiamo una provetta con la polpa di banana e l'acqua, l'altra ha voluto mettere della buccia di banana perché c'era l'idea anche che potesse dare origine alla fermentazione anche solo la buccia eh, è rimasto, le due provette sono rimaste aperte eh, per un giorno poi sono state chiuse con i palloncini e questi sono i risultati il palloncino quello con la polpa di banana si è gonfiato con la buccia di banana non è che proprio sgonfio qui si vede poco ma un pochino si è gonfiato, quindi un po' di fermentazione è avvenuto anche qua. Quindi la risposta qual è? Che l'esposizione all'aria permette ai lieviti presenti nell'ambiente di essere catturati dalla polpa di banana ricca di zuccheri ed effettuare la fermentazione. Quindi è un modo un po' eh, diverso, di, cioè, come metodologia di laboratorio è molto simile a quella che fate sempre. L'unica cosa che invece di mettere dello zucchero abbiamo messo questa banana. Grazie per l'attenzione, adesso se volete fare delle domande, eh, Rosanna le sta, eventualmente le raccoglie e vi risponde, vi ringrazio. Posso parlare un attimo? Sì, sì mi sentite? Sì. Eh, dunque, io volevo anche dire che eh, di fatto da un po' di tempo a questa parte, cioè da, negli ultimi corsi che abbiamo fatto, abbiamo sempre lasciato uno spazio che noi chiamavamo compito a casa in maniera che eh, le, le persone potessero fare delle progettazioni, potessero lavorare anche su quello che non era stato fatto durante l'attività la di laboratorio, durante l'attività in presenza e devo dire che eh, anche, sul te, anche sulla maturazione avevamo fatto una, una, un, dato un compito a casa e devo dire che le colleghe sui compiti, compiti a casa sono molto diligenti cioè ci mandano delle risposte ci mandano delle immagini ci mandano dei video di lavori che hanno fatto magari anche in classe con gli studenti e eh? non è detto che li ha fatto soltanto a casa e questo mi sembra un lavoro produttivo nel, nel mantenere con loro sempre un rapporto no? cioè noi manteniamo con loro un rapporto anche a distanza quindi il lavoro in presenza è importante, però con queste do, ulteriori domande, che noi chiamiamo ulteriori domande o compiti a casa, eh, vediamo di mantenere con loro mh, un rapporto di, anche di feedback, cioè vuol dire che sono entrati un po' nella logica dell'ipotesi, della progettazione, eccetera, eccetera ci mandano i loro lavori e a volte passiamo il tempo a correggerli, perché non tutti di cercano di saltare il momento dell'ipotesi e passare subito alla, alla, alla progettazione. E loro, nel lavoro che ci mandano ci devono essere tutte le fasi dell'IPSE. avete delle domande? Eh, ho visto no, nella senti, chat... No, eh, ma, no, no, allora, l'Anna eh, Lepre ha chiesto se la buccia potrebbe contenere un inibitore della fermentazione. Ehm, io penso, abbiamo fatto una ricerca, anche noi dopo che ci avevano mandato il lavoro, non abbiamo trovato niente su questa inibizione della fermentazione. Potrebbe proteggere la polpa, questo non lo so perché nel lavoro di ricerca che abbiamo fatto non abbiamo trovato niente che ci dica che eh, sulla buccia non c'è eh, un inibitore. Poi la, la, la Simonetta chiede se ci può essere un'interferenza con i processi di, di, imprimimento, di imprimimento dovuto all'ossidazione. Non ho capito che cosa voglio dire, cioè eh, in che senso l'interferenza con i processi di ossidazione, cioè la produzione di CO2, la produzione o il consumo di ossigeno o la fermentazione? Se, se, se Simonetta sì. vuoi essere con l'ossidazione. No, non, vuoi essere un pochino più chiara? cioè Nel senso che eh, secondo te il lavoro sull'ultimo, ehm, quello della ehm, fermentazione senza lieviti, può essere, avere come interferenza l'imbrullimento? Ehm, sì. Non so, non... Mentre aspettiamo che Simonetta magari scriva, eh, voglio dire una cosa rispetto a questa attività. Eh, io trovo che questa attività sia molto potente, eh, perché eh, e rispetto anche alle, alle giuste osservazioni che abbiamo fatto l'altra volta, di utilizzare specie in questa nostra fase di eh, la DAD, eccetera, eh, eh, la, utilizzare la banana eh, è veramente safe, diciamo, non abbiamo problemi. E trovo che ci, si esplori una complessità notevole, eh, e questo è, è anche una cosa estremamente interessante, eh, perché è chiaro che voi avete presentato un quello che è accaduto, eh, il filo che avete seguito, diciamo, come d'altra parte anche la domanda investigabile, ma eh, questa, questa attività può essere spunto per tante strade possibili, altre strade possibili oltre a questa, eh, anche nel eh, nella, nella introdurre la domanda investigabile, nel giungere alla domanda investigabile eh, rispetto a, perché insomma non lo so, alcune banane sono coperte, sono contenute della plastica oppure no, insomma eccetera cosa succede, insomma c'è un ventaglio enorme e poi poi eh, il fatto stesso che eh, eh, sia sì, un processo complesso, eh, è estremamente interessante perché ci possono essere tante strade possibili e mi piace anche molto il fatto di avere eh, di che, che, eh, che l'attività diciamo, non si concluda in un certo senso nella, nel momento di formazione in presenza, ma che inneschi una serie di, eh, eh, di approfondimenti rispetto a certi processi che si danno insomma, a volte eh, estremamente, eh, in modo estremamente lineare e meno complesso, Quindi, eh... È molto fertile a mio avviso questa attività quindi sicuramente insomma ognuno può dire ma potrebbe essere questo potrebbe essere quest'altro certo potremmo aprire una discussione rispetto a questi vari punti eh, e magari insomma mm. ci, ci, ci diamo altri cinque minuti per leggere rosanno franca insomma che vogliono rispondere a qualche domanda però è chiaro che la apre tantissimi spunti eh, per la comprensione di processi, che sono ovviamente complessi. Eh, volevo dire un'ultima cosa poi taccio. Eh, Simonetta chiede se eh, effettivamente ci possono essere, eh, che sarebbe interessante anche vedere altri, altri esperimenti con la banana. Noi gli esperimenti con la banana li abbiamo fatti, cioè nel senso che questi sono due degli del percorso sulla biochimica con la banana, che poi vedremo di, di, di, di rendere pubblico, nel senso che abbiamo provato eh, l'amilasi e quindi un'attività enzimatica, abbiamo visto l'imbrunimento sia la melanina prodotta dalla, eh, da, nella buccia sia l'imbrunimento de della polpa eh, e come questo imbrunimento può essere, ehm, come si chiama, può essere bloccato con o con mettendo il solito acido, cioè il limone sulla polpa per non farlo imbrunire, oppure con tentando di avvolgere la, eh, alcuno, alcuni hanno avvolto la buccia della banana, eh, cioè il cicciolo della banana con, della, con, con del, dello scotch per vedere se questo rallenta la maturazione e quindi anche l'imbrunimento. Cioè, ci sono tante, tante possibilità secondo me, basta avere eh, tanti processi che posso, chimici e biochimici che possono essere analizzati utilizzando la banana. E in ultimo volevo aggiungere, per quegli approfondimenti anche trasversali, c'è tutto un discorso che attualmente nel mondo c'è una sola specie coltivata di banana, sì. che è la kardish, che adesso sì. attualmente è anche soggetta a una malattia che eh, se si diffondesse in tutto il mondo sarebbe una pandemia della banana perché vuol dire che eh, essendo ormai selezionata solo questa specie nelle coltivazioni potremmo rimanere senza banane quindi c'è questo discorso eh, di fare queste selezioni artificiali e queste agricolture in modo intensive e poi c'è tutto, tutto un modo... discorso sociologico di pro, dei, dei produttori di banana di chi li rivende, di come vengono trasportate cioè c'è un discorso che si apre su ampi, ampi campi Eh, sì, eh, Salvatore Stira dice eh, sì l'abbiamo fatto eh, perché abbiamo studiato il eh, contenuto di zuccheri semplici dalla banana eh, acerba alla banana matura eh, e quindi si vede come varia il contenuto eh, proprio per studiare le biomolecole. Abbiamo usato la banana in questo senso, Sì, abbiamo fatto anche questo percorso, è stato il primo degli argomenti. Okay. C'era Maria Grazia Zotti che chiedeva se questa attività è stata realizzata anche con altri frutti. Eh, no. no con gli altri, questa attività così con gli altri frutti? No. Con gli altri frutti abbiamo fatto tutto un percorso sui colori della frutta e della verdura. I eh, sia a livello di scuola, di scuola di, come si chiama, secondaria di primo grado, sia invece un'articolazione molto più complessa per quelle che erano eh, la biochimica del, del, liceo, del liceo, degli istituti superiori, ma con di questo, di questo no, non abbiamo fatto. E poi tutta la solubilità di questi pigmenti, cioè la scoperta che anche il radicchio che è rosso contiene clorofilla, cioè tutti questi discorsi. Eh sì, c'è cioè una Elena Lugaro che parla di diritti dei lavoratori, pesticidi e diritti. C'è tutto un discorso geografico molto interessante eh, sui produttori dell'America Latina rispetto a quelli dell'Asia, dell eccetera, eh, dell'economia solidale, del commercio ecosolidale, eccetera. È molto interessante, forse perché io sono molto addentro in questi argomenti, ma. È eh, molto interessante anche per un'educazione civica, proprio degli alunni. E anche sulla sostenibilità, certo, interessantissimo. Ripeto le cose che ho detto prima, io trovo che questo percorso sia estremamente interessante per tutte le correlazioni che si possono fare, anche il percorso di un frutto e così via, un po' un lavoro analogo a quello che abbiamo fatto con Sustain eh, e quindi insomma, si può fare una mappa esplorativa proprio, utilizzare… un le mappe per esempio per esplorare varie, varie aree varie, e quindi il discorso interdisciplinare è un discorso che trova nella banana, diciamo che tutti conosciamo in un, in una, in un frutto noto a tutti, eh, delle pote, potentissime possibilità a mio avviso, anche per il discorso che faceva Franca all'inizio, insomma gli aspetti appunto interdisciplinari che sono un nuovo, una nuova richiesta da parte del, del ministero, ministero. Okay. sì abbiamo cercato di, di capire un po le linee guida dell'educazione civica che sono uscite una settimana fa e, e si può inserire chiaramente non si sa ancora chi farà queste materie comunque è tutto in progress Bene, potete continuare a scrivere se avete altre domande, magari le riprendiamo anche dopo e ora passiamo a Rosanna. O a Daniele. No, è... Daniele. Ok, Daniele, Daniele. Daniele. Buonasera a tutti, mi sentite? E ti vediamo anche, mi che mi bello! Vedete. Mi vedete? <ride> è un po' narciso, è notevole. <ride> No, Chiedo a Franca che riesca a stoppare lo, la condivisione del suo schermo così posso avviare la... Ok, perfetto. Fatto. Bene, dovreste ora vedere la mia slide, la prima, mia prima slide. Mi confermate? Sì. sì, sì. Perfetto. Buonasera a tutti, eh, sono Daniele Brioschi e eh, insegno eh, presso l'Istituto Comprensivo di Pigino serenza in provincia di Como, eh, in una scuola media. Eh, Quest'anno avevo una prima e una seconda media e, e con loro ho anche condotto le attività eh, a distanza. E quello che vorrei fare ora in questa mezz'oretta è, è condividere alcune di queste attività, in particolare eh, alcune di queste attività che ho condotto con il metodo IPS eh, con voi. Vedrete che sono attività eh, semplici, sono molto semplici. Eh, però ci tengo appunto a, a, a questa condivisione. Eh, se avete poi delle osservazioni potete scriverle in chat, io cerco eh, di, di rispondere o mentre presento o alla fine, eh, però questo feedback eh, mi interessa molto, insomma, avere un feedback su questo lavoro. Quindi, ehm, beh, inizierei eh, dall'attività, da un'attività che... Eh, ho proposto a una mia, alla mia classe seconda che poi ho intitolato oggi progetto un epiglottide perché ha come oggetto di studio proprio eh, la funzione eh, dell'epiglottide come è nata questa attività? beh ehm, a febbraio, a febbraio eh, eh, con i miei studenti ho iniziato a mh, trattare l'apparato respiratorio no? anche perché eh, proprio in quel... Ehm, il coronavirus eh, non era arrivato ancora, eh, cioè non si sapeva, non se ne parlava in Italia, però eh, l'emergenza le, eh, si faceva sempre più sentire attraverso i giornali e tutti i vari strumenti di informazione no? e, e i problemi, anche dati dal coronavirus, quindi eh, le polmoniti. Eh, quindi anche sulla scia un po' eh, di ehm, questa emergenza abbiamo iniziato a trattare eh, l'apparato eh, respiratorio. Eh, quindi ancora prima che rimanessimo a casa. Poi è arrivata a fine febbraio eh, è arrivata la chiusura delle scuole e abbiamo continuato a parlare dell'apparato respiratorio a, a distanza. Eh, in occasione di una di queste lezioni, eh, quindi vedete il 20 marzo, eh, alla fine di un'ora in diretta, con i miei studenti in cui abbiamo parlato dei diversi organi eh, dell'apparato respiratorio, un alunno eh, Flavio mi ha chiesto: Prof sotto la nostra gola c'è un video: come può il cibo andare dalla parte giusta e non verso i polmoni? Ehm, quindi Flavio voleva spiegazioni, no e voleva che eh, capire che gli introducessi un po' eh, l'epiglottide e la sua funzione. La, mh, allora però era alla fine quindi non, eh, non ho avuto il tempo di rispondere subito di rispondere subito eh, ho lasciato la domanda in sospeso e eh, abbiamo concluso l'ora poi però eh, ripensandoci nel pomeriggio stesso e eh, prima della lezione successiva che eh, a distanza di una settimana eh, pensandoci su eh, mi sono accorto che eh, quella domanda lì che Flavio mi ha fatto è una domanda che si potrebbe investigare, si potrebbe, eh, mh, mh, i ragazzi stessi potrebbero provare a trovare una soluzione anche facendo eh, degli esperimenti. E quindi mi ha eh, stuzzicato l'idea di provare a proporre un'attività IPSE. Eh, questa classe, eh, questa mia classe seconda, eh, era già abituata perché il metodo IPSE l'abbiamo usato tante volte, soprattutto durante il primo anno. Non l'avevo fatto ancora a distanza e quindi ehm, mi è, ehm, su, appunto sono stato stuzzicato di provarci eh, anche con alcuni dubbi perché chiaramente a distanza i eh, tempi, eh, la gestione dei tempi non è la stessa, eh, bisogna usare degli strumenti nuovi, quindi con qualche timore però ho deciso di partire dalla domanda di Flavio e di proporre un'attività quindi ho cercato di impostare ehm, un'attività eh, per la lezione successiva e la lezione successiva quindi mi sono presentato eh, ai ragazzi con eh, un semplice modello della nostra eh, della nostra gola un semplice modello che si può costruire con una scatola di scarpe come potete vedere eh, nell'immagine nella scatola sì, la parte superiore corrisponde alla gola con un'apertura verso la bocca, verso la parte posteriore della bocca e sotto la gola il bivio che porta eh, con la laringe e la trachea verso i polmoni e, e invece con l'esofago verso, eh, verso eh, lo stomaco. Quindi ho proposto ai ragazzi di lavorare su un modello, un modello della nostra gola, che si può realizzare in modo semplice con una scatola, eh, una scatola di eh, scarpe. E ho chiesto ai miei alunni di immaginarsi, per un attimo, degli ingegneri biomedici e di provare a progettare un meccanismo da installare in corrispondenza della biforcazione sopra l'esofago e la laringe e Un meccanismo da realizzare con materiali semplici, di uso comune, che, eh, loro, eh, che, loro, che si trovano in casa, perché ricordiamoci che era, era un periodo di eh, quarantena, e un meccanismo, per, ehm, eh, un meccanismo che, possa, eh, che impedisca al cibo di entrare nella laringe e quindi andare verso i polmoni, ma è un meccanismo che permette che, che il cibo verso lo stomaco ma un meccanismo allo stesso eh, momento che ehm, permetta comunque all'aria di fluire liberamente attraverso eh, le vie aeree. Quindi, insomma, non ho parlato di epiglottide, ma ho chiesto ai ragazzi di pensare a un modello di epiglottide, un meccanismo che faccia la funzione dell'epiglottide. Nel modello eh, il cibo sarà rappresentato da delle biglie, quindi una volta che i ragazzi eh, costruiranno il modello e il meccanismo delle eh, il nostro cibo saranno delle biglie che posizioneremo in corrispondenza della gola eh, e che poi quando eh, inclineremo la scatola eh, il meccanismo dovrà far sì che queste biglie vadano verso lo stomaco, quindi verso l'esofago e, e non verso i polmoni, quindi eh, il meccanismo deve impedire alle biglie di raggiungere, di raggiungere eh, i eh, polmoni. Ehm, Questa attività in realtà prende spunto da un'altra, perché era è la seconda volta che chiedevo ai miei studenti di immaginarsi degli ingegneri biomedici. L'avevo già fatto all'inizio dell'anno, in classe, proponendo un'altra attività che potete trovare su eh, questo sito anzi vi eh, eh, inserisco il link in chat. Okay, non so se la conoscete, è un'attività proposta dal sito teach engineering. Eh, che eh, sul cuore, eh, anche in quel caso, si modellizza con una scatola di cartone, eh, però questa volta il cuore, appunto, anzi, mezzo cuore, un atrio e un ventricolo e, e l'attività prevede di chiedere agli studenti di progettare una eh, valvola cardiaca da eh, usare per rimpiazzare una valvola difettosa, no? quindi una valvola che permetta alle biglie, che in questo caso rappresentano il sangue, di passare dall'atrio al ventricolo e non fare il contrario. Ehm, quindi questa attività l'avevo già proposta ai miei eh, studenti a inizio anno, loro erano stati contenti di, eh, di farla, e quindi poi ho preso spunto anche per proporre eh, eh, l'attività sulle piglosside e da lì che mi è venuta eh, l'idea della, della scatola di usare la scatola per fare eh, il modello ok, quindi ho proposto ehm, questo, questa questo, ho coinvolto gli studenti in questo, ma in realtà è una domanda che è uscita da uno studente stesso, no? quindi la curiosità di sapere eh, come, il cibo, eh, non, eh, come il cibo non va verso i polmoni, ma va verso eh, l'esofago. E, e siamo partiti con questa attività. Ehm, la, siamo passati quindi all'idea personale, ho chiesto a ogni studente di pensare di elaborare un proprio progetto di meccanismo e quindi ho lasciato 5 minuti a ciascuno, perché eh, 5 minuti per abbozzare appunto il progetto sul proprio quaderno. Quindi ogni studente a casa sua, eh, 5 minuti di silenzio. E, e Nell'immagine c'è cioè, un esempio di, eh, di, del lavoro, del progetto, eh, del progetto personale eh, di, eh, di, uno, di uno studente. E dopo le, la formulazione dell'idea personale, eh, la, ehm, la fase a gruppo. Eh, ho lasciato ai ragazzi 25 minuti di tempo, eh, noi siamo abituati a lavorare con eh, gruppi di tre o quattro membri eh, con, eh, in modo collaborativo, quindi eh, i ragazzi sono abituati ad attribuirsi i diversi ruoli, in cui magari dopo eh, dirò eh, qualcosa. E quindi è un momento in cui gli studenti nei piccoli gruppi hanno l'opportunità di condividere le proprie idee personali con i compagni, di discuterne e di pensarne, di immaginarne una sola, una sola che possa rappresentare l'intero gruppo. Ehm, per fare questo, noi abbiamo utilizzato Google Meet perché nella mia scuola utilizziamo. Le, eh, le app di Google Suite quindi cosa ho fatto? Eh, dalla sede, eravamo in riunione plenaria tutti insieme eh, ho avviato tante eh, piccole riunioni in cui i ragazzi hanno potuto confrontarsi all'interno dei, eh, eh, dei piccoli gruppi per 25 minuti in questi 25 minuti eh, i ragazzi hanno anche preparato dei poster per poi presentare la loro idea di solito in classe lo facciamo su carta, come eh, siamo tutti abituati. Qui abbiamo utilizzato un'altra app delle Google Suite, che è Jamboard, che sicuramente molti di voi eh, conoscono hanno conosciuto in questo periodo. Eh, quindi la eh, lavagna virtuale che permette a, a, a utenti diversi di collaborare sullo stesso file. E così hanno fatto, era la seconda volta che lo facevano, i miei ragazzi, quindi eh, erano un po' impacciati, però direi che ce l'hanno fatta, fatta bene a, a preparare, a presentare i loro progetti su, eh, su questi poster Jamboard. Eh, e quindi eh, la livello del gruppo poi è seguita, eh, la eh, siamo ritornati tutti insieme, tutti insieme, quindi tutti insieme, e nell'ultimo quarto d'ora di lezione, perché tutto questo è avvenuto in un'ora di lezione in diretta, i relatori eh, di ogni gruppo hanno presentato il loro progetto all'intera all classe, eh, utilizzando anche le gembo. Eh, oltre alla presentazione, eh, chiaramente state, eh, quando il relatore di un gruppo presentava poi eh, gli altri compagni facevano delle domande, ne abbiamo limitate a uno o due per non dilungare troppo i tempi, però ne è uscito un, è un confronto eh, interessante. Eh, Nell'immagine si vede anche qual era la mia la, la, la situazione sul mio PC, nel senso che eh, io non ero eh, fisicamente presente nelle singole riunioni dei gruppi, ehm, erano, i ragazzi erano soli, o, ogni tanto andavo a curiosare, però di fatto la maggior parte del tempo hanno lavorato i gruppi da soli, eh, però avevo sott'occhio in tempo reale quello che loro scrivevano nei poster, nelle jamboard, quindi eh, riuscivo a tenere sotto controllo quello che stavano, quello che stavano ehm, facendo. Eh, e quindi questo è, è quello che è avvenuto nell'ora di eh, lezione no? quindi la, abbiamo, ho proposto la domanda eh, investigabile hanno lavorato l'idea personale, hanno lavorato nei gruppi e hanno con condiviso le idee con tutta la classe a questa fase segue poi la sperimentazione in classe siamo tutti abituati che i gruppi eh, sperimentano, creano il proprio progetto eh, insieme, tutti insieme, eh, qui non era possibile purtroppo perché ognuno era a casa sua e quindi cosa è successo? Che eh, finita la lezione eh, ci siamo salutati e ogni, eh, ogni studente aveva poi il compito di, eh, di realizzare l'idea del gruppo, quindi non la propria, ma l'idea del gruppo. A casa propria ok un po come quello che diceva franca prima che okay? quindi ehm, ogni studente ha realizzato il, il, il lavoro dell'idea del gruppo a casa sua documentandola con fotografie e, e video e ehm, all'interno dei gruppi poi si sono anche eh, hanno, si sono anche aggiornati su eh, gli, gli esiti eh, che eh, otteneva. E in questo modo ci siamo presentati alla, alla, lezione, successiva, alla lezione successiva. Ecco, durante la comunicazione, mentre i, i gruppi condividevano i progetti mostrando i loro poster, ho come al solito dato un rimando ai ragazzi su come, su come hanno svolto il, il loro ruolo all'interno dei gruppi. Eh, nel metodo collaborativo sapete bene che eh, tutti i membri del gruppo hanno come obiettivo comune quello di rispondere alla domanda, di risolvere il problema però poi ci si suddivide delle responsabilità e, e noi siamo abituati, con i miei ragazzi sono abituato a questi quattro, eh, questi quattro ruoli il, quindi il leader eh, che deve avere sott'occhio il tempo e, e deve fare in modo che i compagni non si perdano in chiacchiere e in alto l'osservatore che tiene a eh, nota come i suoi compagni svolgono i loro ruoli, il grafico che è responsabile del, del poster e il relatore è colui che poi deve presentare l'idea del, eh, del gruppo agli altri, agli altri compagni. Ehm, quindi questi ruoli che anche in questa situazione i ragazzi hanno assunto questa è una griglia di valutazione che ehm, i ragazzi conoscono che in questa situazione noi non abbiamo utilizzato ma che i ragazzi conoscono bene eh, Abbiamo lavorato su questa griglia quindi eh, i ragazzi sono consapevoli di eh, cosa consiste fare il grafico di cosa consiste fare bene il leader e, e così via e anche in questa situazione eh, direi che sono stati molto eh, consapevoli di questo ed ecco che la settimana eh, successiva i ragazzi si sono presentati, con eh, mi hanno inviato eh, le loro immagini, i video, con i loro progetti. Progetti semplici perché se ci pensiamo l'attività non è per nulla complessa, però è, se, è, è sempre bello secondo me vedere come il metodo ipse ben strutturato e ordinato, poi in realtà permette ai ragazzi di eh, spaziare con la fantasia di proporre soluzioni che anch'io eh, non mi aspettavo sicuramente. Eh, e Quindi ad esempio questi quattro, questi quattro modelli, il, il primo in cui hanno immaginato un setto forato che permettesse eh, all'area di passare, da posizionare in corrispondenza sopra la laringe, eh, all'area di passare ma non alle biglie, oppure delle linguette curve, oppure un gruppo che ha uh, ideato un uh, forato insetto setto tra e esofago facendo con un bicchiere senza fondo. Oppure dei gruppi che hanno eh, usato delle cordicelle, insomma, idee molto eh, idee molto, molto varie, ehm, molto varie. E quindi eh, ne è nata una discussione. Eh, una discussione eh, in cui ehm, li ho stuzzicati anche poi con alcune domande. No? Quindi abbiamo riflettuto su quale fosse il, il progetto più efficiente. Eh, quello che evitava che le biglie andassero nello stomaco, quale, eh, quale modello potrebbe funzionare anche con i liquidi? Perché è vero, non, è un fattore che non, non avevamo posto nella domanda investigabile e quindi i eh, ragazzi eh, non, magari non ci hanno pensato, però adesso eh, che li vediamo tutti, quali potrebbe, eh, potrebbe funzionare anche con i liquidi? Oppure, eh, un'altra domanda, l'aria può fluire liberamente o alcuni meccanismi hanno ridotto il passaggio verso i polmoni? No? Quindi, aiutandoci anche con queste domande, abbiamo discusso e è stato veramente interessante. E poi, eh, sicuramente, abbiamo ehm, confrontato i progetti con l'epiglottide eh, reale, con quella che è la nostra epiglottide, eh, facendoci aiutare anche eh, con dei video tra cui questo ho scattato, ho preso un'istantanea da questo video che è stato realizzato eh, con, eh, grazie a un'endoscopia, un è eh, molto interessante vedere l'epiglottide in azione e anche cosa, cosa accade in eh, con diversi cibi, no? quindi eh, con eh, cosa succede se si ingoia eh, la, la polpa di mela, il cracker o l'acqua, anche qui vi posso inserire un link, il link del video in chat. Ok, e, e quindi eh, è stata veramente una discussione eh, interessante. Dopodiché, eh, eh, dell'attività eh, sono stato soddisfatto perché eh, eh, avevo diversi dubbi sulla gestione dei tempi, sull'utilizzo degli strumenti, su cosa i ragazzi avrebbero fatto nei singoli gruppi, e devo dire che però la maggior... è andata bene, è andata bene e quindi è, è, anche... è andata bene anche è... e sono contento. No? sto leggendo Anna che mi scrive che può farne vedere anche voi e magari lo facciamo alla fine, vediamo, eh, lo vediamo alla fine. E... e ho chiesto poi ai ragazzi un po' anche come era andata, no? quindi ho proposto loro un questionario, un questionario per riflettere sia sull'attività eh, nello specifico, quindi l'attività sulle piglottide, condotta a distanza, ma anche in generale sul metodo, sul metodo X, eh, penso che sia importante ogni tanto far riflettere i ragazzi, non solo sull'argomento eh, eh, di cui si occupano, ma anche su come lavorano, su come lavoriamo, sul metodo che stiamo utilizzando. Quindi riporto alcune domande con alcune risposte dei ragazzi, non pretendo, adesso, cioè non ve le leggo tutte, non voglio annoiarvi, però ehm, per darvi l'idea eh, anche delle loro opinioni. Eh, quindi, nel testo, ad esempio, chiedevo quanto pensi sia importante in una missione di scienze esprimere un'idea personale prima di formare i gruppi. Allora, missione di scienze perché con i miei ragazzi eh, uso questo termine: le attività Y le chiamiamo missioni, e quindi abbiamo la missione 1, missione 2, missione 3. Penso che questa fosse la missione 20. Eh, e, e quindi ho chiesto loro. Secondo te è importante che prima di andare nei gruppi uno mh, pensi, eh, elabori una propria, una propria idea e quindi le risposte sono state, eh, certo che è importante, cioè, i ragazzi sono consapevoli di questo con diverse sfaccettature, no? quindi andiamo da Giorgia molto asintetica, che dice così tutti hanno l'obbligo di pensare a Claudia, che eh, è un po più, eh, approfondisce un po' di più e dice secondo me è molto importante perché si deve sapere la propria idea e ragionare singolarmente, ad esempio se ci riunissimo subito in gruppi magari solo uno avrebbe un'idea, magari anche sbagliata e trascinerebbe tutti con lui perché è l'unico ad averla. infine il gruppo è importante perché è bene che ci si confronti con altre persone che hanno altre idee, ma è altrettanto importante sapere la propria. Eh, e queste risposte che sono eh, carine e secondo me eh, interessante, loro sono consapevoli che bisogna avere un'idea prima di andare nei gruppi per evitare poi di avere un ruolo passivo, no? per evitare che poi uno ce l'abbia e tutti gli vanno dietro, eh, invece è importante per la discussione per il confronto che ognuno si presenti con la propria idea. E, e Questa è forse la fase anche, a cui anche io sono più affezionato nell'IPSE perché io già lavoravo a gruppi prima di conoscerlo, prima di fare i vari, i vari i corsi con l'ANISM, eh, però eh, quando ho conosciuto l'IPSE eh, eh, ho, ho capito l'importanza di questo pezzetto qui perché se i ragazzi si presentano veramente nei, perché è vero, è vero che se i ragazzi si presentano nei gruppi senza prima aver formulato una propria idea poi il rischio è che eh, lavori solo uno o lavorino in un po'. Invece se ognuno ha un'idea, poi combatte anche per la, per la testa. Ho chiesto poi, sei soddisfatto del confronto nei gruppi online? E qui quattro risposte, tra l'altro anche eh, diverse. Ad esempio Francesco mi scrive, sì perché non fanno perdere la concentrazione, cosa invece che si verifica in classe. Eh, Francesco è un alunno dirigente di e, e a volte si trova a, a lavorare con dei compagni che eh, fanno un po' più fatica a mantenere l'attenzione ed effettivamente in classe eh, questi alunni con altri eh, compagni a lato è, è più facile che si confrontano, e che, si, che, si, che, si, ehm, eh, che si perdano, che si distraggano. Invece, lavorando eh, nei sottogruppi in meet, ognuno a casa sua, eh, Francesco dice, ah, per, a me è andata bene, perché eh, così eravamo tutti più concentrati. Eh, Isabella dice invece no, eh, sì, è abbastanza soddisfatta perché c'è possibilità di confrontarsi e parlare con i propri compagni, ma non è come essere in classe dove magari si può spiegare un'idea in modo concreto e, e c'ha ragione anche Isabella. Eh, oppure qual è il tuo ruolo preferito nei gruppi? No, quindi anche qui idee diverse, ognuno ha il suo ruolo eh, preferito. Ad eh, esempio Anna è il relatore perché io sono una grandissima chiacchierona e mi piace molto parlare. Sono anche testardo e combatto fino alla fine per la mia idea. Poi a volte le altre persone non si fanno avanti, allora ci vado io con piacere. Eh. E, e poi ho chiesto di esprimere un po' di giudizio sul fare scienza con le missioni, no? Quindi anche qui idee diverse, però tutte comunque favorevoli, mi sembra, eh, con eh, ad esempio Leonardo, carina quella di Leonardo che dice che è bello perché noi non studiamo scienze, noi facciamo scienza. O Valentina che dice, ma secondo me è giusto perché è il metodo migliore per imparare è fare pratica, però potremmo fare un po' di teoria anche. Eh, Valentina perché in realtà è una ragazza di prima, perché questa l'ho proposta anche alla mia prima e soprattutto in prima, insisto molto nel primo quadrimestre a fare attività IMSI per imparare il metodo e quindi giustamente Valentina protesta perché lei voleva studiare un po' di più anche su lui. Quindi eh, eh, questi rimandi sicuramente sono stati eh, cari. Poi ho, ho proposto anche una prova di verifica, in realtà che alla fine di tutto l'argomento quindi dell'apparato respiratorio, che comprende anche l'attività sull'epiglottide, cioè, eh, quindi le conoscenze sulle, acquisite sull'epiglottide, e come prova, solo per darvi un'idea, perché eh, appunto riguardava tutto l'argomento, non solo l'attività che abbiamo considerato, eh, per questa verifica ho dato come consegna di utilizzare le immagini, quelle che vedete, per scrivere un testo, in cui presenti l'apparato respiratorio ad un alunno di prima media che non l'ha ancora affrontato. Eh, ogni ragazzo era libero di prendere quelle immagini e di creare un testo basandosi su quelle, eh, ordinandole come, eh, come preferiva e utilizzando qualsiasi fonte, quindi dispensa, quaderno o eh, web. E poi eh, ho proposto loro una, per la valutazione una griglia di autovalutazione che quindi ognuno ha compilato e, e, e quindi è stata un'occasione eh, per fare una riflessione finale su tutto, su tutto il percorso. Ok, e questo quindi ah ecco, e poi eh, beh, eh, come diceva Anna all'inizio è bello eh, poi condividere anche il, quello che sia anche l'attività semplici con, ehm, con, eh, con i colleghi anche a livello eh, europeo. Eh, quindi eh, ho, ho avuto il piacere di iscrivere eh, per PagetX eh, eh, nel blog eh, ho descritto brevemente questa attività proprio perché eh, secondo me appunto è bello condividere anche, anche l'attività quando sono semplici eh, anche di qui vi posso mettere il link nella chat di questa e di altre due che eh, ho condiviso forse ci sono... Allora, Anna mi scrive eh, in classe come online chi fa i gruppi. Allora, in questo caso i gruppi eh, li ho fatti io, eh, non sempre eh, in classe, eh, eh, o li faccio io o lo fanno anche eh, i ragazzi. Aspetta un attimo okay. che eh, li fanno i ragazzi. Qui ho preferito farli io eh, perché all'inizio avevo alcuni timori no? su cosa sarebbe potuto accadere nei gruppi. Poi mi sono tranquillizzato perché ho visto che le cose effettivamente andavano molto bene però ehm, avevo paura che alcuni miei ragazzi che più facilmente si eh, perdono o tendono a, a fare cose strane eh, fossero troppo liberi quindi loro li ho seguiti un po' più da vicino poi in realtà sono stati molto bravi anche loro ehm, e i ruoli invece li decidono loro io chiedo solo di alternare quindi di alternare i ruoli e, e, però poi sono loro a deciderli Claudia invece mi chiede Quanto tempo? Sì. Eh, ecco, no, poi, poi, eh, poi ti rispondo perché eh, ti rispondo dopo. Eh, ho preparato una slide per evidenziare i pro e i contro eh, di, eh, di questa attività. Eh, ok, presento ora brevemente eh, sarò più breve rispetto alla precedente eh, un'attività che ho svolto nella classe prima, nella mia classe prima, solo per darvi un'idea di Un'altra un attività che prende spunto dal modulo che eh, sicuramente alcuni di voi molto famosi per la scuola secondaria e primaria eh, sulla eh, fonda galleggia, quindi sul eh, galleggiamento, era un, il tema: il galleggiamento dei corpi che stavo affrontando con la mia classe prima a febbraio. Quindi anche qui eh, mi sono trovato a, a condurre le attività a distanza dopo eh, aver già avviato questo, eh, questo argomento in, in classe, in presenza. Eh, anche qui ho, ho, con i miei ragazzi di prima ho seguito un po' lo stesso schema, no? quindi domanda investigabile. In un'ora in un ho, eh, ho chiesto ai ragazzi di elaborare l'idea personale 5 minuti, l'idea del gruppo 20 minuti, la comunicazione alla classe 15 minuti. E questa è eh, la prima di attività. poi di condurre la sperimentazione a casa ognuno sperimenta a casa e infine e nell'ora successiva la, la, la, la, la, di lasciare per la lezione dopo la spiegazione dei risultati e la valutazione la valutazione di questi ok ad esempio in questo modo ho condotto eh, un'attività Stavamo, stiamo parlando del galleggiamento, quindi sono eh, emersa l'esigenza di definire e misurare massa, volume, densità eh, e quindi la domanda investigabile che era emersa era come misurare il volume di una mela, quindi ancora una volta eh, i ragazzi si sono messi all'opera, hanno creato le, le jamboard nei gruppi, anche qui idee diverse. Le hanno sperimentate a casa e, e ad esempio in questo caso eh, eh, hanno riportato. I, i, ogni gruppo ha riportato nella sua Jamboard che aveva iniziato in classe, quella in cui aveva creato i, questi poster qui in cui presentava la propria idea, ha poi riportato anche i risultati dei propri, dei propri esperimenti. Dei propri esperimenti, eh, quelli previsti dal, dal proprio gruppo o anche esperimenti che aveva sentito di altri di altri eh, gruppi quindi qua, anche qui questo strumento eh, ragazzi si sono trovati, son trovati bene non è comodissimo jambord per scrivere però comunque i ragazzi l'hanno utilizzato bene Beh, in questa attività poi abbiamo utilizzato anche m, un simulatore virtuale probabilmente anche voi conoscete gli simulatori dell'università del Colorado anche qui vi posso eh, mettere il link abbiamo usato il simulatore sulla galleggiabilità quindi i ragazzi hanno giocato un po' eh, con eh, questo eh, simulatore, eh, giocando hanno, sono emerse diverse domande e allora ho, ho chiesto loro di scrivere queste domande in, in, in dei documenti condivisi, eh, quindi anche, eh, ogni gruppo ha scritto le domande che gli venivano in mente, le domande investigabili, eh, in documenti condivisi, quindi allo stesso, docu allo stesso documento potevano accedere tutti i membri dello stesso gruppo e, e mh, potevano, eh, mh, potevano modificarlo, quindi potevano eh, contribuire a scrivere le domande e le risposte eh, in, che sorgevano utilizzando, utilizzando questo eh, simulatore. Eh, e poi ho chiesto ai ragazzi anche di svolgere eh, una revisione tra pari, cioè ogni gruppo ha creato il suo documento con le sue domande e le, le, le risposte. Ho chiesto poi ai diversi gruppi di commentare il lavoro eh, di un altro gruppo, di un, di un altro gruppo no? quindi questo che è il gruppo Gianotti, i gruppi avevano i nomi di scienziate e scienziate, il gruppo Gianotti commenta il lavoro del gruppo Archimede e quindi scrive commenti. Il gruppo Archimede eh, commenta il lavoro de, del gruppo Montalcini, no? è stato interessante quindi eh, anche questa, questo tipo di attività, no? quindi lavorare eh, su documenti in modo collaborativo e fare questa revisione tra pari che eh, anche nel lavoro scientifico è, è molto, molto importante. Allora, ehm, ecco, questo è per darvi l'idea di semplici attività eh, che, eh, che ho affrontato in questo eh, periodo con i miei ragazzi. Se devo fare un bilancio personale di queste attività condotte con il metodo IPS, quali sono i pro e quali i contro? Beh, allora, tra i pro sicuramente il metodo IPS è vincente anche a distanza, no? Eh, secondo me... Eh, metodo IPS per mettere ai ragazzi di mettere in gioco tante competenze che sono quelle che prima ha citato Franca e, e, e, e, e, dà, e dà veramente tanti, tanti frutti, i ragazzi sono contenti eh, di lavorare in questo modo e, e, e crescono e, e, lo, e anche a distanza questo ha funzionato, è funzionato insomma, quindi è stata eh, so, eh, sicuramente un'esperienza positiva ehm, è emerso che nel lavoro a gruppi è più facile concentrarsi, come diceva, eh, come diceva Francesco, no? Eh, al lavoro a distanza è eh, più, facile, più facile concentrarsi perché non ci sono meno distrazioni che in classe, ed è vero. E I passaggi da una fase all'altra sono più veloci. In classe, quando si passava dal da lavoro personale, quindi dai primi cinque minuti, poi a formare i gruppi, poi a ritornare alla discussione in plenaria. Puoi presentare i post? Eh, tra un passaggio all'altro in classe ci si, mette, eh, ci si mette un po' perché bisogna spostare i banchi. Eh, poi è sempre eh, criticato l'astuccio. Succedono sempre questi eh, episodi eh, a cui siamo abituati. In realtà, eh, a distanza, no, a distanza è più facile eh, perché eh, è più facile passare da. Eh, da una, eh, da una riunione a un'altra ok? i ragazzi sono, stati, sono diventati bravi a fare questo no? quindi passare dalla riunione in plenaria a quella a piccoli gruppi e a ritornare di là è stato più veloce quindi eh, grazie anche a questo fatto siamo riusciti a eh, stare, ben, stare dentro dei tempi e rispettare bene i tempi alcuni contro beh sicuramente parlando insieme agli studenti perché poi anche a fine anno ho voluto parlare con ognuno, con ognuno di loro eh, è indubbio che eh, preferiscono sperimentare insieme, loro si ricordano con più piacere le attività sperimentate in classe, queste che vi ho presentato, sì, le sono piaciute, ma eh, non così tanto come quelle in classe, eh, e quindi eh, questo sicuramente. Durante la discussione, eh, la discussione dopo, che ha, dopo che i gruppi hanno presentato diversi progetti, e li hanno realizzati, non è facile stimolare, eh, io ho fatto un po' di fatica a stimolare tutti, perché è più facile per alcuni alunni nascondersi, tirarsi indietro, e per me è più difficile avere davanti a me la situazione e andare a stimolare chi magari eh, si nasconde, interviene poco, perché eh, è, più, è più difficile, no? quindi sicuramente questo è un per me è stato un limite. Ehm e, e secondo me è pure difficile impostare attività IPSE se prima non lo si è fatto in precedenza, nel senso che questi erano ragazzi che erano abituati eh, a farlo, a lavorare in questo modo qui. Se il, la quarantena fosse partita a inizio anno, con la prima ad esempio non so, eh, non mi non immagino, penso che sarebbe stato molto più difficile eh, fare attività eh, del genere. E poi sicuramente tra i contro, forse qui non l'ho messo, però eh, i tempi, no? perché eh, sono passato, io lavoro in una scuola a tempo prolungato, ad avere sette ore in classe, ad avere tre ore eh, in, in, per, con lezioni in diretta, no? quindi i tempi si sono ridotti di, di molto. Eh, ogni volta che mi preoccupo dei tempi poi vado a rileggere in realtà le indicazioni nazionali, infatti mi sembra che gli ho riportato, le indicazioni nazionali del primo ciclo, quelle di riferimento per la scuola primaria e la secondaria di primo grado, in cui eh, eh, si ribadisce più volte in realtà che eh, come, eh, o co come si deve insegnare. Di eh beh, ogni volta che vado in crisi sui tempi vado a rileggere queste parole, no? perché lì si sostiene appunto che eh, occorre un coinvolgimento diretto degli alunni che devono essere incoraggiati senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti, e esplorazioni, seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. Anche a costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. Quindi è vero, non bisogna eh, chiaramente eh, eh, limitare troppo perché non, non sarebbe giusto. Però eh, le indicazioni nazionali lo ribadiscono, quello di eh, fare in modo che i ragazzi siano i protagonisti del loro processo. E, e niente, concludo, vi lascio con questa ultima slide, in cui ho eh, riportato i risultati di un'altra domanda che ho chiesto ai miei ragazzi, sia di seconda e sia di prima. Una riflessione un, di esprimere una preferenza sui metodi didattici, cioè quali sono i metodi didattici che preferisci? Eh, e ogni studente poteva dare più di una eh, risposta. In totale eh, il, ho intervistato 46 eh, studenti, i miei studenti sono 23 in seconda, 23 in prima, ehm, e quindi eh, hanno espresso le loro preferenze. Quindi andiamo dall'attività tutto l'allievo che di solito. Eh, la usiamo per correggere le verifiche no? quindi chi ha fatto una verifica la fa, quella verifica l'ha fatta particolarmente bene dà eh, una mano a correggere i propri errori a, vede, a analizzare i propri errori a chi invece ha avuto qualche problema in più eh, una correzione circolare un'attività che abbiamo sperimentato quest'anno sul fare esercizi in modo che ci eh, si, eh, si autocorregga: un'attività per fare esercizi in modo dinamico l'ora di spiegazione del professore il lavoro a gruppi con i ruoli, cioè il metodo collaborativo, le missioni in scienze, eh, i giochi per apprendere, caccia al tesoro che abbiamo fatto anche queste online, eh, lettura del libro di testo in classe, io personalmente non uso questo metodo, però so che i miei ragazzi lo usano con altri, con altri colleghi, o la classe Capovolta, la, la Flip the Classroom. Eh, ed è, secondo me, è interessante, la cosa più interessante è vedere che eh, c'è una varietà, nel senso che parlando con i ragazzi... Eh, non tutti preferiscono lo stesso metodo, non c'è un metodo in assoluto che eh, preferiscono, no? Che ognuno ha i suoi metodi preferiti e secondo me quindi è importante eh, non focalizzare su un unico metodo ma alternare il più possibile per raggiungere più ragazzi eh, possibili. E, e poi si vede anche che i metodi in cui i ragazzi hanno un ruolo attivo sono sicuramente eh, più eh, sono preferiti a quelli in cui i ragazzi hanno un ruolo più passivo. Poi le missioni scelte, cioè il metodo IPSE ha, mh, ha avuto il massimo, il massimo dei voti, in realtà penso non sia significativo lo scarto rispetto agli altri vicini, eh, però eh, sicuramente eh, è un metodo che ai ragazzi piace, che eh, permette di imparare divertendosi e appunto come si diceva prima che con Franca, di, eh, di mettere in gioco tante tante competenze importanti. Ok, con questo io ho finito, grazie per l'attenzione, adesso vedo una domanda. Allora, nel primo, eh, eh, nel primo, nella primo caso, eh, eh, quello sull'epiglottide, la domanda è emersa dai ragazzi stessi io ho introdotto il modello partendo dalla loro domanda quindi la domanda è venuta a, a Flavio io ho, eh, ho proposto il modello per poi continuare a lavorare, eh, a lavorare su, su quella invece nel caso, ma anche nel caso in realtà del, del, volume, yeah. del volume perché abbiamo visto la massa si misura con la bilancia il volume, eh, in questo sto parlando dell'attività in prima, eh, come si misura il volume è anche qui emerso a una, a una mia alunna, eh, ma come si misura il volume E lì però allora ho lasciato eh, libertà a loro, sì, ho lasciato eh, libertà a loro. E sì, poi loro hanno elaborato le proprie attività, no? A me eh, quello che piace è proprio eh, tanto di questo metodo è proprio che ben strutturato ma che permette ai ragazzi di... Di, di, di liberare le loro idee anche, e di proporre, proporre anche soluzioni che poi si rivelano errate, però eh, è proprio questo, eh, no? gli esperimenti. cosa eh sì. Volevo dire solo una cosa, eh, che sul sito, sito dell'ANIS Lombardia ci sono altri tre, oltre il tuo, ci sono altri tre lavori fatti da ehm, altri, altri insegnanti di, di secondaria di, di primo grado che eh, collaborano con questo gruppo che Emanuela Scaioli, bisogna dirlo, <ride> Emanuela ha creato in questi anni eh, di lavoro con, con voi. No? Quindi certo. eh, diamo un po' di merito anche a lei che ha lavorato tanto con voi. Che vi ha, che vi ha, che con la quale avete tenuto dei corsi di formazione, no? eh sì, insieme, sì. Uh, insieme a lei, anche in questi anni. Grande Emanuela. Che volevo solo precisare. Cioè, il nome di Emanuela non poteva. Non esserci hai fatto benissimo, sì. eh? hai fatto benissimo È giusto? Sì, sì. Io per quanto allora. riguarda i miei commenti, eh, ti faccio i miei complimenti rispetto al rigore, no? con il quale tu strutturi queste attività eh, perché comunque eh, come sappiamo um, l'Ibse ha, ha degli elementi cardini no? che, ah, ti dà dei gradi di libertà e quindi tu sei andato su e giù diciamo in questi gradi di libertà e sei andato anche giù cioè nel senso che non lasci le cose appese poi vediamo nella realtà che cosa succede per esempio ora Impressionato la storia delle piglottine, eccetera, uh, ma uh, è, è, è come dire l'architettura, i tempi dell'architettura che tu utilizzi, che hai utilizzato, pur in un contesto che era una sfida, cioè fare questo Ibse a distanza perché oramai in presenza avevi già dei ragazzi, insomma, uh, uh, educati, diciamo, ai tempi dell'Ibse. E quindi sono d'accordo con te che probabilmente anche nella formazione docente eh, per gli avanzati i cosiddetti, non i novis, eh, è più semplice fare attività a distanza perché eh, questa incorporare i tempi dell'Ipse, eh, che sono anomali rispetto alle formazioni classiche, diciamo, dove c'è, specie in Italia, un grado di libertà. Molto esteso, diciamo. Questa è una delle prime cose che noi abbiamo imparato: I 5 minuti per pensare, 15 minuti, cioè non eravamo proprio abituati 12 anni fa a questi tempi. E, e quindi questo eh, eh, pertanto diciamo che eh, facendo una trasposizione eh, nel fare queste attività con eh, insegnanti novis che sono assolutamente a digiuno di IPSE probabilmente bisogna giocare moltissimo e fortemente sui tempi sul rispetto dei tempi specie a distanza in presenza è sempre un problema ancora di più a distanza rispetto a questo sono perfettamente d'accordo con te anche da ovviamente da, quali metodi didattici preferisci insomma che l'Ibse non è l'unico anzi la, la, la, avere una variegata un, un pannello diciamo, di attività una modalità di, di, di insegnamento eh, eh, diverso eh, che si traduce anche in eh, come sappiamo insomma in eh, apprendimenti diciamo, diversi dovuti alle diverse intelligenze eccetera eccetera ma anche e soprattutto perché la non sei scontato, cioè nel senso che uh, non è stereotipato, allora tu sei sempre in qualche misura uh, riesci a sorprenderli, diciamo, quindi ogni volta c'è un'attesa. Ho adorato questa storia della missione di scienze perché, eh, perché è molto eh, sfidante, perché è una missione e, e quindi insomma anche prendere, questo lo dico a tutti, queste queste cose che sembrano piccole ma sono enormi in termini di approccio eh, IPSE quindi, mh, quindi mi complimento moltissimo con te rispetto all'appropriazione che hai fatto di questo metodo eh, veramente okay, grazie. Punto sic siccome non ci sono do domande, eh, perché tutti, tutti insomma, eh, mh, veramente bravo, leggiamo tutti questi complimenti, quindi prenditeli tutti, prenditeli tutti. Io invece volevo sapere quanto tu ancora, pur essendo così eh, eh, entusiasta, motivante, con cognizione di causa, diciamo, riesci a diffondere questo tra i tuoi colleghi. Cioè, tu giovane, giovane insegnante che sta parlando a un'età media ben più alta della tua, diciamo, um, quali sono ancora i problemi, se ne trovi, e quali, quali sono invece le strategie che hai uh, sviluppato nel coinvolgere anche altri uh, in questo approccio, diciamo? Eh, io penso cioè, che e ho visto che serve tempo nel senso che io sono da sette anni nella, in quella scuola che mi è capitato di proporre anche su richiesta del dirigente attività IPS ai miei colleghi quindi di fare formazione interna e, però poi vedo che è una questione di tempo colleghi eh, con, anche con qualche anno più di me eh, magari all'inizio erano un po' diffidenti. Poi in realtà pian piano vedi che qualcosa cambia, cioè che anche loro ci provano e quindi non, non, non, non sei più solo a usare questo, questa metodologia qua. Eh, io ho visto che è il tempo, perché non sono assolutamente, per come sono fatto, il tipo che va a imporre un metodo a io penso che ogni insegnante poi eh, utilizza i metodi e, e bene che utilizzi i metodi con cui si trova a, a, a proprio agio e, e infatti una delle attività che abbiamo proposto a Scientix in realtà non è proprio Ipsy però è, è, è in collaborazione con tutti gli insegnanti gli altri quattro insegnanti della mia, della mia scuola è, tra l'altro è stata anche l'attività premiata da Scientix e è, è stato bello no? perché è, eh, perché lavorare insieme è, è più bello che lavorare da solo insomma. però penso per rispondere alla tua domanda che sia cioè, nella mia esperienza è questione di tempo ah una cosa che insomma, negli anni, eh, eh, chiaramente le dinamiche di una scuola sono, alcune sono singolari, diciamo, peculiari della scuola, altre sono un po', diciamo, una vernice che, che è dappertutto. E, e, ed è sempre molto difficile coinvolgere il collega tramite un collega, è più facile eh, coinvolgerli tramite gli studenti. Cioè nel senso che la, lo studente permette una, uh, una uh, disseminazione orizzontale diciamo, nella scuola nel momento in cui per esempio ci sono delle, delle manifestazioni della scuola e quindi sono gli studenti on stage diciamo, anziché tu, per cui la, la, uh, si sfronda l'eventuale competizione, no? Eventuale o classica competizione tra colleghi. Quindi l'utilizzo diciamo, dello studente che spiega in altri contesti in tutti questi anni ho visto che è una, uh, una chiave di disseminazione all'interno della propria scuola ben più potente del dire: Dai, fallo anche tu come tra, tra colleghi. Questo almeno l'entusiasmo dei ragazzi ha un potere enorme, enorme. È vero. Maria Cristina Mereu vuole intervenire. E quindi abbiamo bisogno di Ruth. Ruth. are you there. Uh, I am. Ruth. Yeah, can, you hear? Uh, can you hear me? Ruth. No. Eh, niente, Maria Cristina. Uh, se, se puoi per favore scrivercelo ah Ruth Ru, ti sente ho capito che mi sente ah um, uh, please there is, a, uh, there is Maria Cristina Mereu um, can you um, uh, allow the, her to the microphone please Maria Cristina Mereu sto scrivendo, vediamo un po', intanto io continuo a chiacchierare, dato che ho il mio ruolo posso chiacchierare io, allora rispetto a questa puntata, chiamiamola puntata di questa condivisione, ehm, la, la, la, I am here but apparently my microphone is not working, No, um, we need, okay. Uh, Ruth, we need that uh, uh, Maria Cristina Mereo, she won't sick Ma beh, chissà se mi capisce. In ogni caso, io trovo che rispetto a questa puntata, intanto faccio dei commenti, rispetto a questa puntata, secondo me abbiamo, no, non basta andare, Simonetta, non basta andare a destra del nome e cliccare, almeno a me non, non funzionava così, non so se a voi funziona così. Penso di no. Comunque, allora, rispetto a questo, a questo, uh, a questo webinar... Uh, gestito dal, dal centro della Lombardia. Io trovo che la, la banana come emblema di un'esplorazione molto seria a diversi livelli eh, della biochimica è non solo ma è estremamente potente. Eh, la, la, la, la tua di Daniele invece eh, ho molto apprezzato ovviamente moltissime cose, ma trovo che sia eh, ehm, eh, emblematica la sequenza, la sequenza la, come strutturi le varie attività, diciamo, la, questa attività che hai presentato che è comune anche ad altri, sicuramente, ma la pulizia con la quale tu la fai, con il rispetto dei tempi, la storia dei, dei ruoli, magari anche tanti altri la fanno, insomma ora stiamo commentando questo e quindi eh, trovo che possa essere eh, anche come struttura, ma a prescindere dalla, dagli interessanti spunti in sé dell'attività, dell possa essere ehm, molto utile, anche perché è uno dei pochi che in effetti l'ha fatto eh, durante questo periodo di lockdown, quindi c'è un'esperienza in campo e c'è stato anche un confronto rispetto ai punti di forza, ai punti di debolezza che sono assolutamente condivisibili, quindi io trovo che sia un capitale di esperienza insomma da tenere molto presente. Daniele è un ottimo esempio dell'efficacia dei nostri corsi. Abbiamo seminato su giovani, ottimi insegnanti e il nostro lavoro ha così in un enorme senso di ricaduta. E speriamo bene, speriamo bene. Il problema è che dobbiamo scovarli questi più giovani più. e che dobbiamo metterli sul palcoscenico, insomma, così almeno noi possiamo andare in pensione e passare il testimone a loro. Eh. No, eh, è quello che, eh, che abbiamo fatto in questi anni perché devo dire che eh, Daniele, insieme a Marco Binda, eh, hanno tenuto questo corso di formazione presso la scuola eh, in uno sito comprensivo all'Inviate, e devo dire che io e Franca a volte siamo andati a, a seguire il corso facendo cioè a, a, lavorando su, sulle, le, su, sulle attività che loro ci proponevano io vi ricordo adesso che ha parlato della, eh, del cuore della quello che ci aveva proposto di costruire la valvola cardiaca devo dire che è stato coinvolgente anche per come tipo di formazione non solo per di, di lavoro in classe, ma anche come formazione, come momento di formazione per, per, per un corso di formazione che loro che hanno tenuto per, insieme a Emanuela per tre anni, mi sembra, all'Imbiatto. E trovo inoltre, siccome insomma, eh, i partecipanti sono sia i vari responsabili dei centri che insomma, esperti di o per i nuovi centri, che chiaramente ogni centro ha sviluppato un suo modello diciamo, di disseminazione, di periferizzazione eh, e trovo che, che appunto eh, formare… Eh, Generazioni, forse di, di, di trainers, ma dare anche loro la possibilità di un'autonomia di disegno di un corso, di formazione e, e farlo e andare lì come amici critici o come amici punto, eh, trovo che sia stato tra le tante strategie che ho visto, insomma, una strategia sicuramente vincente anche perché eh, eh, questo ti permette anche un radicamento in realtà magari lontane anche fisicamente lontane, questa è stata una caratteristica del centro IPse della Lombardia che eh, è andato a fare dei corsi di formazione in zone periferiche eh, dove in realtà si sono formate delle masse critiche, quindi questo è un esempio, volendo, volendo distillare diciamo, le varie strategie vincenti, io trovo che questo sia un esempio Utilissimo, utilissimo, quindi non solo Daniele come, come, come giovane, giovane insegnante, che speriamo che saranno tutti quanti così, eh, ma soprattutto perché è, è parte, ha creato diciamo, anche in altre realtà altre persone, eh, delle massicce critiche in termini di insegnanti formati. E questo è fondamentale, sì, sì. secondo me. E soprattutto ha mantenuto collegamenti con eh, i colleghi che hanno partecipato ai suoi corsi di formazione e, e si è formato direi proprio un bel gruppo di giovani, di giovani docenti. Maria Cristina penso che tu possa parlare, prova a parlare, vediamo che succede, attiva il microfono se lo vedi. Eh, potete sentirmi? Potete sentirmi? Sì? Eh, no, ho già scritto quello che intendevo dire eh, perché anch'io nel, nel mio centro ho notato che, eh, che, si sta, che qualcosa davvero si sta muovendo e eh, sta, si sta espandendo a macchia d'oglio e anche da noi ci sono dei giovani un po' dell'età di Daniele che hanno delle idee interessantissime, insomma gli allievi stanno superando i maestri finalmente e, e quindi si arriverà a una scuola diversa, era questo che volevo dire unendo i ai complimenti per Daniele e vedendo che in tutti i centri ci sono dei giovani, dei giovani colleghi che prenderanno il nostro posto e in maniera eccellente e quindi ringraziarvi. Ci sono altre domande o Franca e Rosanna vogliono fare altri commenti anche rispetto all'attività precedente? Eh, prendete la parola, Franca. No, volevo solo dire che eh, se c'è qualcuno che vuole fare, un, qualche centro che vuole fare il percorso della biochimica, noi siamo disponibili a dare i materiali e i suggerimenti, ecco. Eh, perché, insomma, ci abbiamo lavorato e quindi ci sono tante cose da, da rivedere da modificare. Comunque siamo disponibili, ringraziamo. Ne approfittiamo se, se riuscite a darci giusto un piccolo input sui vari colori. Della frutta, quanto punti di forza, punti di debolezza, con chi l'avete fatto e poi a me interessava anche sapere: questa attività l'avete fatta con insegnanti, suppongo, della scuola secondaria di primo e di secondo grado insieme o, o distinti? Perché chiaramente la complessità, com, come l'avete fatto con chi l'avete fatta? No, insieme eh, insieme no, i, mh, i, colo no, così, i colori erano insieme. I colori della frutta, dove erano insieme? Quiamo insieme abbiamo solo diversificato un momentino le domande, ecco. E la metodologia, perché quelli delle superiori la cromatografia la conoscono, quelli delle, delle inferiori no, ecco, c'era una... all'interno c'è stato fatto un livello diverso, ecco. Mentre questo era solo per la secondaria, le, le, i docenti erano della secondaria di secondo grado. E, e poi l'altra cosa è: eh, l'avete fatto, um, l'avete detto forse all'inizio, insomma, l'avete fatto questa cosa della banana, ma anche in altri anni? Cioè, nel senso che hanno potuto sperimentarlo in classe, avete avuto dei feedback rispetto alla sperimentazione in classe con gli studenti? Uh, sì, una parte di questo corso l'avevamo fatto anche due o tre anni fa a, a, nella provincia di Bergamo, e lì c'erano sia, sia scuola primaria che cioè scuola di secondaria, di primo e secondo grado e ci avevano mandato qualcosa. Ecco, sugli studenti, eccetera, soprattutto sui livelli di maturazione, l'imbrunimento, queste cose. Okay. E qui purtroppo è mancata quella, questa fase, nel senso che eh, noi abbiamo terminato, io ho terminato cioè abbiamo terminato il 20 febbraio, abbiamo chiuso il 20 febbraio, perché poi la settimana dopo in Lombardia è cominciata la chiusura delle scuole, il lockdown e così via. Così via. Quindi abbiamo dovuto perdere però. Eh, le colleghe eh, ci hanno mandato, hanno fatto le, le cosiddette relazioni di laboratorio, lo scherzo, cioè le colleghe hanno fatto una relazione su una delle attività che avevano svolto con noi, ehm, vedendo quali erano le possibilità di gestirle poi in classe. Purtroppo anche loro non hanno potuto gestire niente perché la scuola si è chiusa. Però in realtà, insomma, perché magari siamo stati tutti un po', ovviamente tutti scioccati da questo uh, impatto con questa didattica a distanza ma questa era un'attività che pianificata insomma bene avrebbero potuto fare proprio con gli studenti diciamo ritornando appunto alla proprio perché utilizzava appunto questa banana questa cosa insomma quindi era fattibilissima eh, diciamo ehm, a sì, sì. E poi... Però questi colleghi che hanno partecipato a questo corso erano docenti di, come si chiama, di esatto. primo livello, sì. quindi erano persone sì. che eh, non avevano in sì. mano sì. Il, um, un po' le attività, sì, sì. attività, per cui eh, secondo me era difficile per loro. Far... Qualcuno ha tentato e ha detto che ci avrebbe mandato poi eh, la relazione, però evidentemente eh, non è secondo me anche per un problema che ehm, si nella, nella gestione proprio anche delle cosiddette piattaforme non tutti i docenti eh, eh, erano in grado di fare come come daniele di manovrare di, per cui alcuni avevano già delle difficoltà nel gestire la piattaforma in situazioni di lezione tra virgolette frontale eh, è stato difficile probabilmente fare un'attività a distanza di questo tipo sì. eh. E Quindi secondo, secondo mio parere il problema è stato uno che non avevano questa grossa dimestichezza con questa, con questa, con questo, questa metodologia e due poi secondo me state, sono state anche delle difficoltà proprio di gestione del, eh, della didattica a distanza. Comunque, quello che ho già detto, ehm, alcuni colleghi che hanno lavorato, che, lavorato anche con, che sono in contatto con, ehm, con Daniele hanno prodotto del de, de materiale che adesso abbiamo messo sul, sul nostro sito, cioè ci sono. 4, altri tre attività di colleghi che hanno lavorato a distanza che però sono come dire, docenti che e sono anni che seguono corsi di formazione sull'IPSE quindi secondo me è più facile rispetto a chi invece deve gestirselo così dopo 3-4 incontri perché in fondo ne avevamo fatti 3-4 e quindi Secondo me è difficile, devi avere un po' più di dimestichezza con questa metodologia. Sì. No, io trovo che questa cosa che è emersa stasera, eh, grazie a questa esperienza di Daniele, eccetera, eh, pone l'accento sulla necessità di strutturare in modo molto rigoroso in termini di tempi della, dei processi, insomma anche dei tempi dell'ipse, diciamo, per conducenti eh, principianti. È essenziale, essenziale con la didattica, mentre in presenza tu riesci a, ad aggiustare i tempi in qualche modo, aggiustare nel senso di farli, farli seguire la cadenza del, dei tempi, a distanza devi strutturarli molto bene, molto meglio, il che vuol dire che, che bisogna scegliere delle attività eh, non particolarmente elaborate in modo che eh, almeno il primo e il secondo incontro incorporino i tempi. Anche noi abbiamo impiegato tempo, grazie a Angub, diciamo, siamo stati col campanellino, insomma. quindi bisogna tenere presente molto questo. Mentre invece delle cose eh, più elaborate, eh, diciamo, un po' più sofisticate, eccetera, si possono fare sicuramente con insegnanti eh, avanzati o più o meno avanzati, insomma. E poi. Secondo me è importante quello che ha detto anche ehm, Daniele, eh, l'abitudine che eh, i suoi studenti hanno con, questo, con questa modalità di approccio. Per cui è anche, è anche vero che non è che puoi eh, trasferire questa modalità di approccio eh, online se prima non hai lavorato perché loro sanno esattamente cosa devono no, fare. Per questo dico che con, con i principianti, insomma, eh, con gli insegnanti principianti, bisogna educarli proprio al metodo, ai tempi del metodo, che è insomma, fuori, fuori, perché non ne ha fatto già un po', insomma, fuori schema eh, dei corsi di formazione classici insomma, in presenza in Italia. Quindi io trovo, in ogni caso, sì, sì. Eh, ribadisco questa cosa, che... Tutti questi materiali saranno appunto, prima che me lo scrivete, saranno in sono disponibili nel Moodle perché insomma il Moodle è già il luogo di condivisione dei vari centri, dei vari centri IPS, diciamo, poi magari si deciderà se condividerlo anche altrove, eh, ne avevamo parlato con Rosanna ieri, eh, in ogni caso insomma tutti i partecipanti... Eh, hanno questa, questa co, questo accesso, diciamo d'altra parte Penso siete tutti i soci ANIS perché altrimenti non stareste qua insomma. Va bene, se non ci sono altre domande c'è qualcuno che sta scrivendo, complimenti ai relatori, complimenti a tutti. Io vi ringrazio tanto, non so che caldo faccia dalle vostre parti, qui fa tanto caldo e quindi il fatto che siamo qui a ragionare sulla, su queste cose in sé, in sé è una cosa di grandissimo valore per l'educazione di questo paese. Bene, allora una volta tanto finiamo anche due minuti prima, quindi grazie a tutti e ci vediamo giovedì prossimo, grazie infinite. Thank you so much, Ruth. Thank you so much.